Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto in un posto ragazzi di quelli da paura, un posto magico, ci troviamo a Val Bodengo, eh, in Valtellina, e ragazzi è un posto stupendo, cioè siamo oltre... E ragazzi è un posto stratosferico cioè magico poi non c'è nessuno perché comunque la stagione non sarebbe quella ideale però eh, c'è un meteo incredibile che ci sono quasi 20 gradi e siamo ancora a marzo e infatti ci sono ancora tratti di neve cioè veramente fantastico eh, qua ragazzi eh, farò volare DJI FPV perché è un posto che sembra fatto per lui sembra fatto apposta per DJI FPV e poi vedrete un po' di natura qua a terra tutto da Insta 360 One Air e ragazzi, non riesco neanche a descrivervi quanto è bello questo posto. Eh, adesso, però, con le immagini, spero di riuscire a trasmettervelo. Spero di riuscire a, a farvi vedere realmente eh, che meraviglia e che posto magico è questo ambiente con una natura incredibile e praticamente incontaminata. Ragazzi. Eh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 Ciao e al prossimo video e adesso buona visione qui in Val Bodengo mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Early in morning before the sun up before the world has even stirred let's get out of here we don't need to hurry the road ahead is clear let's follow the coast as far as it goes or until we disappear that gives me an Let's get lost together Let's go chase that postcard Wish you were here weather Let's get lost together Cause if we don't I know that I won't be Ah, forse non credo che passo di quello più veloce Eh, mi sa che sì Quindi, chi è quello più veloce in questo momento? Io! Marco. Ah, tu? La strada là c'è ancora il ghiaccio E qua abbiamo dei resti di neve Strepitoso ragazzi Un posto stupendo Stupendo Ancora neve Guardate quanta neve là bellissimo, fa un contrasto con tutto il resto della natura che è veramente magico, davvero davvero magico. Peccato che ci sono tutti questi passaggi eh, che sarebbero dovuti essere dei piccoli ruscelli pieni d'acqua che poi sarebbero finiti in quel torrente, eh, ma è tutto secco, quindi si attraversano solo le rocce. Peccato, d'altra parte non piove da tantissimo, quindi eh, e questo è il risultato. Let's go disappear Far away from here Let's get lost again Let's go chase that postcard For sure Per la nostra meta mancano solo 10 minuti Corte Terza and last another year.